Allora riprendiamo da questa tabella, questi sono gli oggetti che dicevamo che fanno parte di, questa, di questo package Java.Time, gli oggetti principali. Eh, vediamo un po' come si usano mh, soprattutto eh, alla luce della loro immutabilità. Eh, in, in, in, un oggetto immutabile è un oggetto che non ha setter e di solito ha bisogno di un po' di aiuto no, per essere creato in certo senso. Allora, eh, ci sono vari tipi di metodi che prendono eh, un, diciamo, in modo uniforme sulle varie classi, traggono il loro nome da queste diciamo tipologie di, di metodi. Allora questo qua non è esattamente il metodo OV che c'è su una certa classe su, sulle varie classi ci sono varie varianti del metodo of no? però come principio generale possiamo usare questa tabella che dice eh, quando ho un metodo di tipo OV crea un'istanza eh, di un nuovo oggetto che in qualche modo prende già dei campi li valida, ma non deve fare nessuna conversione, quindi di fatto è quando io creo che ne so, una data a partire da anno, mese e giorno, creo un oggetto con ov, localdate.ov 29). la data di, no? proviamo a tradurre l'ov, la data del, di 29 maggio 2017. È chiaro che lui dice li valida gli input, non posso scrivere 42 come mese, no? però non deve fare la conversione, deve fare il parsing di una stringa secondo formati diversi. Cioè i dati li ha già, deve semplicemente costruire l'oggetto. Diverso è il metodo from, eh, dice guarda io il metodo from sarebbe costruire un nuovo oggetto, ma questo può darsi che nel farlo io perda dell'informazione dall'input. Però vuol dire io potrei avere un local date time che quindi ha la data l'ora, minuti, secondi e vorrei lo convertire solamente in un local date allora potrei creare un local date oggi from punto from e gli passo un local date time gli do un oggetto che ha più informazioni di quella che l'oggetto creato che sto creando contiene quindi OV crea un oggetto con le informazioni date, from crea un oggetto a partire dalle informazioni date, ma non le usa tutte, può non usarle tutte. Oppure ho il metodo parse, che come dice il nome, parte da una stringa e cerca di costruire un oggetto analizzando il contenuto della stringa. Tutti questi sono metodi che, che qui chiamano static factory, quindi sono metodi sta, di factory, quindi creano nuovi oggetti, statici cioè chiamati direttamente sulla classe, eh? quindi sarà localDate.of, localDate.from, perché visto che sto creando un oggetto, l'oggetto non ce l'ho ancora su cui chiamare il metodo, allora chiamo un metodo statico definito a livello di classe. Gli altri metodi invece sono metodi di distanza, cioè che si chiamano sull'oggetto che ho già, e, ad esempio il format è esatto contrario del parse, però mentre il parse parto da una stringa e creo un oggetto analizzando la stringa, e quindi questo oggetto è un, oggetto, è un metodo statico, invece quando voglio fare il format, quindi convertire la data, il tempo in stringa, eh, ho già l'oggetto da convertire. E quindi chiamerò il metodo format sull'oggetto localDate, sull'oggetto localTime, sull'oggetto localDateTime. Eh, il metodo get restituisce una parte dello stato dell'oggetto, quindi get year, get month, get day, da un local date mi dà da i singoli componenti. Oppure is, è un, è un giorno lavorativo, è un giorno festivo, è un anno bisestile, che è una sorta, gli is sono una sorta di getter dove la risposta è booleana, sì, no, mentre un get mi restituisce un valore. Cioè, tra i metodi di get e i metodi di is, io posso interrogare tutto ciò che mi interessa di un determinato date o time. Poi ho gli ultimi metodi che sono invece di creazione di nuovi oggetti, a partire da oggetti esistenti, quindi crea un nuovo oggetto modificando un oggetto esistente. Il padrone di tutti questi è with, che prende un oggetto e me ne, dice, me ne dà uno nuovo con with una certa modifica e WID ovviamente avrà bisogno di un modificatore che definisca qual è la regola di modifica da applicare. E con questo WID posso prendere le date e manipolarle come voglio. Poi ci sono alcuni casi particolari di modificatori che sono i modificatori aritmetici tipo plus e minus, che se vogliamo logicamente ricadono no? come, come caso generale sotto il WID. Con la differenza che Plus aggiunge una certa quantità di tempo o sottrae, nel caso del minus, una certa quantità di tempo e anche qua avrò vari tipi di modificatori: aggiungi secondi, aggiungi ore, aggiungi da, anni o cose del genere. Però sono tutti questi tre metodi, sono tutti sotto la, la, la, il cappello dei modificatori di oggetti esistenti. Adesso, modificatore in realtà è una parola sbagliata perché io non sto modificando quell'oggetto, sto creando un altro oggetto in qualche modo modificandone una copia, sto creando una copia modificata. Okay? Eh, quello che dice la documentazione è che il metodo with per un oggetto immutabile ha lo stesso ruolo che un metodo set ha su un oggetto normale, cioè cambia qualche campo, solo che non lo cambia l'oggetto originario ma lo restituisce un oggetto nuovo. Eh, vabbè, poi ci sono i metodi un pochino più particolari, tipo il metodo to che converte un oggetto su un, a un tipo diverso. To local date, to year. Quindi dato un oggetto, restituisce, a differenza del get che mi dà i componenti essenziali, mi dà la data ma come numero, mi dà l'anno come numero, to year mi dà l'oggetto year che, che rappresenta quell'anno. Quindi anziché fare una sorta di cast per convertire un, un tipo di dato in un altro, uso il metodo to. In realtà ho due modi. Posso creare un nuovo year. From la data, oppure prendo la data punto to here. Cioè, ho vari modi per convertire, mi serve per convertire i vari oggetti tra di loro. Ovviamente alcuni tipi di conversioni perdono informazione, chiaro. Uh, at è un metodo che mi serve se io ho una data e un'ora, creare, li combino insieme e ottengo il date time di quella data at quell'ora. Cioè il 29 maggio alle 10.30. Questi grosso modo sono una famiglia di metodi che ci aspettiamo, eh, tutti questi provate a moltiplicarli per i tipi di oggetti che abbiamo visto prima e in alcuni casi eh, ogni oggetto ha vari metodi tipo to o tipo from per, per, per tutti gli altri tipi di oggetti no? e vedete che effettivamente viene una bella famiglia di operatori eh, con cui possiamo diciamo così, giocare convertire, di cui quelli complicati sono il with ovviamente perché sono quelli che effettivamente fanno delle operazioni allora proviamo a vedere alcuni esempi di codice allora un metodo che giusto per eccezione non era nella tabella precedente è un altro metodo statico che si chiama now eh, che costruisce un nuovo oggetto sulla data di oggi sull'istante scusate questo è un local date time quindi c'è anche l'ora data e ora di oggi quindi corrisponde al new date o corrisponde al calendar.getInstance, dammi un oggetto inizializzato sull'istante attuale. Qui è un pochino più evidente il fatto che c'è .now e quindi voglio l'istante attuale. Qui non posso creare un oggetto senza dargli il valore, senza dire a che data deve essere impostato, no? non c'è una data di default. E questo è l'oggetto di partenza. Dopodiché, oppure posso crearlo a partire dai componenti, un metodo of anno, mese, giorno. Il mese lo posso indicare col numero oppure posso usare una delle costanti che sono definite, ad esempio, all'interno di month. Month è sia un tipo di dato che contiene, ma all'interno contiene anche un'enumerazione con, con i vari tipi di, di costanti che ci possono servire. Quindi creo la data di oggi, creo una data specifica, e poi una volta che ho creato un oggetto lo posso interrogare. Questi, ad esempio, per il caso della del date time sono i vari tipi di getter che posso avere giorno del mese giorno della settimana giorno dell'anno che è il che passa il numero di giorni che sono passati dal primo gennaio l'ora minuti secondi il mese come oggetto month il mese come numero nanosecondi secondi anni e così via ho che in qualche modo sono simili ai metodi che già avevamo visto sulla classe calendar ovviamente questi sono quelli di local date time, local date avrà solamente quelli relativi al mese, all'anno e al giorno, local time avrà solamente quelli relativi a ore minuti secondi, per coerenza. Il tempo, macchina, il tempo macchina è rappresentato dalla classe instant, la classe instant fa il tempo macchina uguale agli altri, cioè il numero di, di il tempo passato dal 1 gennaio 1970. La differenza è che eh, parla in nanosecondi anziché in millisecondi. Quindi ha una risoluzione teoricamente, perché poi non è detto che poi l'orologio della macchina sia in grado di misurare in nanosecondi, teoricamente un milione di volte più preciso di un date. Perché da millisecondi, milli micronano, no? o sei ordini di grandezza. Ehm... Come dicevo, non è detto che io stia, sia capace a misurare quell'intervallo quell di tempo, ma magari posso voler fare i calcoli eh? o dei risultati di esperimenti che, eh, di cui leggo il tempo e, e devo elaborare qualche cosa, lo posso fare con la precisione del, del nanosecondo in questo caso. Eh, ovviamente è un tempo macchina, quindi lui ragiona solamente come numero intero, se voglio farci l'operazione lo devo convertire in un oggetto tempo umano. Come? Beh, ad esempio usando il costruttore of, differenza tra ov e from, che ov è esatto e from prende solamente un sottoinsieme. Of, eh, quando io ho un istante e voglio avere un local day time, è una conversione esatta. Quindi posso creare un local day time di corrispondente a un certo istante di tempo. Eh, questa conversione qua però richiede la conoscenza del fuso orario, perché il tempo instant è UTC, è neutro rispetto al fuso orario, okay? è un tempo assoluto, non è un tempo locale, un local daytime è il tempo nel fuso orario italiano. Allora, se ho l'istante di tempo, voglio sapere che ora è, o anche che data è, devo dirti in che fuso orario mi trovo. Perché tu mi possa convertire il tempo assoluto in un tempo locale? Questo dettaglio, se ci pensate, in calendar non c'era. Io la potevo convertire, in realtà avevo solo il tempo assoluto che era memorizzato dentro, lo interrogavo come se fosse tempo locale, il fuso orario, come era gestito? In modo opaco, non si sa bene come. Invece, qua è esplicito, deve essere esplicito. Se io voglio fare la conversione tenendo conto del fuso orario system default, quello che è installato su questo computer, quando avete configurato il computer vi ha chiesto in che fuso orario ti trovi, tu ne hai dato uno, allora questo è, quello di default ti restituisce quello, quello configurato a livello di sistema operativo se invece ne vuoi usare un altro, vabbè, prendi la zona ID, punto quello che vuoi tu punto il fuso orario che ti interessa ok, quindi Uh, un dettaglio che, su cui non c'eravamo soffermati la relazione tra tempo e istante cioè tempo macchina e tempo umano non può prescindere dalla conoscenza del fuso orario senza, senza sapere il fuso orario non posso parlare di data non posso parlare di ora hm? poi magari non lo uso il fuso orario perché faccio tutte le mie elaborazioni sulla singola fuso orario locale però anche prendere la 10.33 del 29 maggio e dire che istante di tempo è eh, anche quello mi serve il fuso radio per sapere, ok, 10.33 è il tempo locale, il tempo UTC qual è? Qual è il tempo UTC adesso? Adesso siamo due ore avanti, Qui il tempo UTC sarebbe le 8.33, un'ora perché il nostro fuso orario è un'ora avanti e un'altra ora perché siamo sotto l'ora legale. Quindi per avere il numerino long che rappresenta l'istante di tempo vero, devo prendere il tempo locale, sottrarre due ore e a quel punto poi convertire. Quindi quell'informazione è un'informazione che non ci piace ma ci serve. Ok, eh, sulla conversione tra stringhe, a differenza di date che ha questa classe formatter separata, qui ogni oggetto ha un suo metodo parse e un suo metodo format, che per default lavorano col metodo ISO cioè col formato ISO, quello che abbiamo visto, ISO 8601. Se non dico nulla, allora si aspettano di parsificare date in quel formato e generano in uscita date in quel formato. Ovviamente se voglio posso personalizzare il formato stringa nel parsing e nel formatting usando una classe che si chiama DateTimeFormatter. Posso crearmela anche qua a definire tutta la personalizzazione che voglio, ma nella maggior parte dei casi userò uno dei formatter che sono già predefiniti, ce ne sono tanti predefiniti in libreria, ad esempio questi, no? cioè, posso avere un formatter che si chiama, è una classe datetimeformatter.ofLocalizedDate, oppure .ofLocalizedTime, oppure .ofLocalizedDateTime, quindi innanzitutto al formatter dico magari tu vuoi formattarmi solo la data, solo l'ora, oppure sia data che ora? e poi per ciascuno di questi dico qual è il formato in cui voglio la data e il formato in cui voglio l'ora che sono questi parametri date style e time style e vedete che ci sono tutte le varianti del, de, dell'iso con o senza i vari campi con o senza i vari dettagli che sono già predefiniti con questi formattatori quindi se io voglio stampare una data in questo formato semplicemente farò date.format e poi come parametro gli metterò data in date tra parentesi isolocaldate ad esempio. No, questo isolocaldate, eccolo qua. E mi dà la data in questo formato. Questo per quanto riguarda i formati, vabbè qui c'era già l'esempio. Qui c'è il formatter.format, la data che era un tipo date ci sono vari modi di, di, di chiamare questo formattatore, oppure se voglio, so che questo non è molto leggibile, da questa distanza, ma poi nella slide la potete guardare, c'è, così come c'era già su calendar, la possibilità di costruirmi, scusate, su, su, su simple date format della classe date, c'è anche qua la possibilità di crearmi il mio formatter a piacere, usando quei simbolini, ad esempio per costruire eh, anno, mese, giorno, separati da spazio, mi costruisco un nuovo formatter partendo da un pattern, vedete che è sempre ov per costruire, non c'è mai new date time formatter, è una classe date time formatter di questo no? che è in grado di, leggere, no, di, di trattare questo pattern e a questo punto una volta che ho il formatter, eh, il metodo parse o il metodo format, poi ricevono come parametro questo formatter e posso ottenerlo. Eh? E così via, no, quindi da qua posso diciamo, fare tutte le operazioni che voglio imparandosi un po' no, quali sono questi formatter predefiniti ma tenete presente che se non faccio nulla questo è già un metodo avanzato, se non faccio nulla io posso già direttamente chiamare parse format su tutti gli oggetti usando se mi va bene le sintassi ISO poi vedremo che in JavaFX in realtà è ancora più semplice perché c'è un oggetto calendar che già mi dà un local date proprio dell'interfaccia grafica e quindi non devo neanche fare il parse. Ok. Dicevamo: vabbè, creo con of oppure from, interrogo con get oppure is, modifico con wid, eh, parsifico con i formatter i parse e i format e modifico con with. Quindi tutta la parte aritmetica eh, avviene attraverso il metodo with oppure le sue personalizzazioni plus e minus e questo metodo with ha, ha, ha, riceve no, come criterio con cui deve modificare questo dato una classe temporal jaster quindi la logica è la stessa del parse e del format ho un metodo parse e un metodo format che però per capire come lavorano usano un date formatter O un date time formatter seconda qua è la stessa cosa, io ho un metodo with che per sapere come lavorare quindi che modifica fare sull'oggetto riceve un altro oggetto temporal adjuster e di temporal adjuster ce ne sono predefiniti parecchi, no? questi sono tutti esempi di operazioni già predefinite, eh, viene prima, viene dopo, è uguale, sottrai una certa quantità di tempo, eh, questo è minus e plus ovviamente, sono gli stessi in qualche modo che avevamo già su calendar, ma poi ci sono quelli più dettagliati, meno giorni, meno minuti, meno mesi, nanosecondi, secondi, settimane, anni o plus della stessa cosa, queste sono tutte forme già predefinite, cortocircuitate di, di temporal gesture, addirittura non, non uso neppure il metodo generale with, ma un metodo personalizzato punto minus days, no? per brevità proprio di scrittura. Posso anche creare Eccoli qua, ecco, è questa la slide che stavo cercando. I temporal adjuster gener generici sono questi. Adesso, primo giorno del mese, primo giorno del mese successivo, primo giorno del prossimo anno, primo giorno dell'anno corrente. cioè Mi permettono di spostarmi. Cosa è difficile? Non è difficile andare avanti i tre giorni. È difficile andare avanti o indietro allineandomi con le unità temporali che sono il mese, la settimana e l'anno. Perché sono irregolari quelle, capitano quando capitano e non in modo uniforme lungo il calendario. Allora questi temporal adjuster effettivamente fanno questo lavoro qua. Day of week in month. Cioè, eh, il primo cosa mi fa? Mi risolve il problema del terzo giovedì del mese. Day of week, giovedì, ordinal, il terzo del mese corrente. Quindi, se voglio vedere qual è il terzo giovedì del prossimo mese, farò first day of next month. Punto, day, week, in month, 3, Wednesday, day, week. Wednesday. Quindi se devo fare delle modifiche sulle date, dell'elaborazione con le date, cerco, cerchiamo sempre di pensare a qual è l'operazione che vogliamo fare, diciamo così in astratto, usando questi operatori un pochino più astratti, e mai pensiamo, cerchiamo di non pensare mai al numerino, al numerino che è il giorno, al numerino che è il mese, perché altrimenti siamo sicuri di, di incasinarci. Eh? di dimenticare qualche caso eccetera, il prossimo giovedì, next day of week, next or same, eh? adesso quando uno dice il prossimo lunedì, visto che oggi è lunedì, conta questo o conta lunedì della settimana prossima? Allora qui ho due metodi diversi, il primo next che conta il prossimo, next or same conta il prossimo, ma se è già lunedì va già bene oggi, no? una certa cosa alla posta la puoi pagare solamente a lunedì, ma se oggi è lunedì va già bene oggi. Dimmi qual è la prima data possibile, è il prossimo giorno, compreso oggi, no? in cui può, eh, quel, cade quel giorno della settimana. E idem con previous. Quindi abbiamo tutti questi metodi, poi ce ne sono altri, ma quelli principali sono quelli che mi permettono di spostarmi avanti e indietro nelle settimane e nei mesi essenzialmente. Vabbè, poi negli anni è più facile, basta fare un plus years. Eh, allora, qui ci sono poi alcuni esempi che prende una, una data, no? una data del 15 ottobre 2000, localdate.ov anno mese giorno. Un get lo interroga questa data, dimmi qual è il mese, il di il della in che giorno della settimana cade. Ricordate la. L'esempio che facevamo prima, per sapere qual è il giorno della settimana di determinata data dovevo fare col date, prendere, costruisco la stringa, la parsifico, eh, converto dal date a calendar, poi da calendar la, la formato urando solamente il dato, poi la rifaccio un parsint, no? C è una serie di operazioni. Qua semplicemente creo l'oggetto e lo interrogo. Fine. E qui ho dei, dei numeri, non ho mai delle stringhe da parsificare, o formattare. E poi da questa data la posso spostare quindi il primo giorno del mese, il primo lunedì del mese, l'ultimo giorno del mese, il primo giorno del mese successivo e così via, vedete che questa operazione qua, dal punto di vista del codice prendo l'oggetto date, punto with e come parametro ho il temporal jaster. Poi l'altra cosa che posso fare con questi oggetti, anche se questo non lo approfondiamo molto perché è di più limitata utilità per noi per il tipo di esercizi che faremo è quello di ragionare sulle differenze sulla distanza eh? anche qua ehm, c'è differenza tra una distanza, un intervallo di tempo misurato in tempo macchina o in tempo umano perché guardate il secondo punto se io ho delle degli istanti di tempo, che sono dei numeri in nanosecondi, e la loro distanza è facilissima, faccio la differenza tra questi nanosecondi, e infatti mi dà un oggetto che praticamente posso rappresentare in nanosecondi, poi lui a livello astratto ha un oggetto che si chiama duration, l'oggetto duration rappresenta un intervallo di nanosecondi, la differenza tra due istanti, quindi l'intervallo di tempo, visto come tempo macchina, è rappresentato dall'oggetto duration. Mentre invece, visto come tempo umano, è rappresentato dal, dall'oggetto period. Sono due oggetti diversi perché poi lo posso, il period lo posso interrogare chiedendo ma quanti mesi sono passati, quanti anni sono passati, quanti giorni cosa che invece duration mi dà solamente al massimo quanti nanosecondi sono passati. Quindi per questo, così come abbiamo instant da una parte e poi tutte le altre classi temporali, date, time, eccetera, dall'altra, anche per quanto riguarda la differenza tra tempi, avrò duration se faccio i conti con gli istanti, quindi da un istante al una durata, sottraggo due istanti e ottengo la distanza, Dall'altra parte invece se faccio calcoli, devo fare dei calcoli con le distanze tra date o tra ore, quindi tra valori temporali umani, userò la classe period. Entrambi hanno un metodo between ma da, ovviamente il tipo di oggetto che restituiscono è di tipo diverso. Oppure un altro, un altro metodo di nuovo che è indicato per primo qua sulla slide, che è una scorciatoia rispetto a ciò che posso fare con period, risponde a una domanda abbastanza frequente, quanti mesi mancano, quanti giorni mancano alla fine della scuola, Quante settimane mancano alla fine dei corsi, quanti giorni mancano al mio compleanno? Allora in questo caso hai un oggetto, hai un obiettivo, l'end, punto d'arrivo, e vuoi sapere quanto manca until fino a quella data espresso in una certa unità di tempo Cioè quindi posso fare today.until il mio compleanno virgola days giorni quindi ti dico l'oggetto di partenza che mi rappresenta un, un istante di tempo unità umane il tempo d'arrivo è l'unità di misura in cui voglio che sia specificato il risultato quindi ci pensa lui a fare tutte le conversioni perché sapete che chiedere quanti giorni e quante settimane non è la stessa cosa, non basta moltiplicarlo dividere per 7 no? perché dipende dal che giorno o settimana siamo adesso che giorno o settimana cade la data che ci interessa quindi c'è sempre un più o meno 1 mm? più o meno sì basta dividere per 7 ma poi c'è quel più o meno 1 che, che ci fa sempre sbagliare No? e quindi diciamo anziché chiedere un dato in secondi o in giorni e poi dopo convertircelo a noi a mano dividendo per 60, moltiplicando per 7 o gestendo le varie unità di misura diciamo subito qual è l'unità di misura in cui lo vogliamo e lui ovviamente mi darà il numero di unità di misura mesi, settimane, giorni interi che ci stanno dalla data corrente non corrente oggi corrente che gli passo come oggetto che è l'oggetto su cui chiamo il metodo Antil alla data destinazione quindi in questo caso eh, anche qua ci, ci, ci semplifica parecchio la vita ovviamente eh, si può fare tutto usando gli oggetti della, del package java.time però avremo a che fare purtroppo a volte con oggetti vecchi codice scritto da altri oppure librerie che non sono ancora state diciamo, aggiornate per usare i nuovi oggetti quindi come faccio a convertire eventuale, se ho un oggetto date, a convertirlo in local date o local date time? In realtà l'oggetto più simile a date sarebbe, o calendar sarebbe local date time, perché sappiamo che in un date o in un calendar non c'è solo la data, no? c'è tutto, data, ora, minuti, secondi. Allora questi metodi, quando hanno introdotto nella Java 8... Uh, il package java.time hanno aggiunto dei metodi alle classi vecchie per permettere alle classi vecchie di interoperare e essere interoperabili con quelle attuali ad esempio la classe calendar.toinstant mi permette di uh, convertire una, un oggetto calendar in un date time, oppure in un, cioè in un instant quindi un tempo macchina oppure in un date time zone date time perché ovviamente si porta dietro anche il fuso orario che calendar ha ma ha sottinteso, mentre in zone date time è esplicito oppure ho l'operazione inversa se io ho un oggetto zone date time posso creare un oggetto calendar corrispondente e la stessa cosa un pochino più povera perché date è più stupido ha meno informazioni eh, anche con l'oggetto date quindi se ho un instant posso creare un date se ho un date posso creare un instant. E qua non posso invece avere eh, date time direttamente sull'oggetto date perché date non, ha, non avendo la nozione di fuso orario la conversione sarebbe arbitraria. Hm? Quindi non, non potrebbe aver senso. Qui si ribadisce diciamo così che i tipi, i tipi dati vecchi sono degli istanti, cioè di fatto il supporto al, al, al tempo umano era abbastanza fittizio in date e in calendar infatti vedete che i metodi di conversione primari sono 2, from, instant sempre tempo macchina dopodiché dal tempo macchina, una volta che ho il tempo macchina in java time, in java.8 eh, java 8 posso poi convertire in local date, in local time estrarre ciò che mi serve, faccio un from per estrarre il tipo di oggetto che mi serve quindi questo è un po' il riassunto dei riassunti sulla, su, su queste classi. Allora, se potessimo, potremmo lavorare sempre su classi Java 8, eventualmente quelle poche volte in cui siamo obbligati a toccare, generare o usare classi vecchie, calendar o date, usiamo, andiamo a prenderci questa slide e andiamo a vedere come si fa a convertire. Okay? Adesso la complicazione arriva quando abbiamo tra i piedi anche SQL, perché le tipiche applicazioni che facciamo noi eh, tipicamente hanno sotto un database. Allora, chiediamoci un attimo, ma di tutto questo discorso che abbiamo fatto bellissimo in Java 8, a livello di database, come vengono rappresentati data e ora? E in realtà la domanda a livello di database come vengono rappresentati data e ora sono in realtà tre domande. Uno, che cosa dice lo standard SQL? Okay. Due, che cosa implementa MariaDB o MySQL, che, si, che dir si voglia? Tre, come mi fa vedere queste cose, JDBC, il driver JDBC, che è ancora una cosa di mezzo, è ancora una cosa separata. Allora, in SQL standard, ufficiale, questi sono i principali, però poi ci sono altri più di nicchia, tipi di dato per rappresentare vari valori temporali, quindi in una tabella posso avere una colonna, di, una colonna di tipo date, che mi rappresenta una data senza orario, oppure una colonna di tipo time, che mi rappresenta un orario senza data, con unità di misura di 100 nanosecondi, tanto per non farci mancare niente. Oppure una colonna di tipo timestamp, che è la combinazione di una data e un'ora. Poi, di tutte queste tre, può esserci la variante with time zone. Cioè, la variante di date con anche esplicita l'informazione sul fuso orario. Altrimenti queste date sono date da intendersi boh, o date locali o date UTC a seconda di come le leggiamo noi, come le pensiamo noi, perché non c'è scritto qual è il fusorale corrispondente. Se no potrei avere un proprio create table, aggiungere una colonna col tipo time with time zone. Quindi ho tre tipologie moltiplicate per due perché possono essere con o senza uh, time zone. Questo è ciò che c'è scritto sulla una versione antica dello standard SQL. Invece MySQL. Prendete MySQL e andate a vedere sul capitolo della documentazione quando vi parla di data e ora, vi dice, puoi avere un tipo date, quindi una colonna di tipo date, che ha la data senza time, in formato anno, mese, giorno. Questo corrisponde allo standard, abbastanza con un range strano di date perché vanno dal 1 gennaio dell'anno 1000 al 31 dicembre del 1999 perché hanno deciso che quattro cifre per l'anno bastavano cioè, questo è ciò che supporta MySQL nel campo date fino a questo qua, tutto sommato, a parte il discorso dell'anno 1000 che gli storici potrebbero storcere il naso poi c'è un tipo date time che non c'è nello standard ma MySQL se lo inventa, perché sì? Che contiene data e ora, in formato anno, mese, giorno, ore, minuti, secondi, che non è formato ISO, perché nel formato ISO qua in mezzo c'è una T, qui non c'è la T, c'è lo spazio, ma vabbè, se vogliamo è un peccato veniale. Questo daytime somiglia al timestamp dello standard ISO. Ma MySQL ha anche un tipo timestamp, che però è diverso, perché in realtà il tipo timestamp è un tipo che mi mette in bella un tempo macchina, cioè è un valore che contiene sia data che ora, ma il range va dal 1 gennaio 1970 a 0001, tra l'altro non 00, non picchiatemi, non l'ho scelto io fino al 2038, ricordate che dicevo il 2038 è il giorno in cui il tempo Unix a 32 bit va in overflow. Questo è il range di valori. Quindi timestamp in realtà rappresenta un tempo macchina espresso con la convenzione, con l'epoca Unix e 32 bit. Quindi su eh, intervalli, su date, diciamo così, contemporanee, daytime e timestamp si comportano in modo simile. Con la differenza che daytime ha la risoluzione del secondo e invece timestamp ce l'ha del millisecondo. Ma non c'è nella rappresentazione stringa devo andare a fare una chiamata apposta per restare i millisecondi. Però questa dualità, sono due tipi di dati diversi che si somigliano molto. Come range della rappresentazione sono diversi, quindi bisogna fare attenzione. C'è poi addirittura un... Um, un automatismo all'interno di MySQL, che fa più male che bene, che permette, se tu hai una colonna di tipo timestamp, di inizializzarla automaticamente quando tu aggiungi una nuova riga, che questa colonna si inizializzi automaticamente all'ora corrente. Questo può essere comodo, eh, perché alla fine dentro le tabelle MySQL hai una colonna che si ricorda quando hai inserito quel record, senza che tu lo debba inserire manualmente, cioè senza che il programma debba preoccuparsi di aggiungere quella data. Quello è comodo. Per averlo, solo che non è standard, funziona solo su MySQL, eh, e, e si può specificare come valore default di una, di una colonna, però lavora su timestamp principalmente. Poi questo timestamp può essere memorizzato in una colonna dai time perché, tanto ovviamente, dai time ha un range più ampio. Questo era le date, date e date time, e timestamp. Poi c'è ancora in MySQL una variabile time formato ora, minuti, e secondi, che somiglia allo standard, tranne che per il range di valori che non va da 0 a 24, ma va da meno 800 a più 800. Perché? Ma perché quella colonna time la posso usare per due scopi diversi. Uno è per memorizzare l'ora del giorno, allora andrà da 0 a 23, ma l'altro potrebbe essere per memorizzare un intervallo di tempo. Quella lavorazione è durata 127 ore lo stesso tipo di dato, lo che posso eh, usarlo in due modi diversi. E poi ho ancora un altro tipo di dato in MySQL che si chiama year, anno, che lato, malato, eh, è una data che contiene solamente l'anno, è come se fosse un intero, no? un intero breve in cui metto un anno su quattro cifre, ma se io provo a inserire un numero tra 0 e 69, se inserisco 2017 va bene, ma se inserisco 17 lui lo converte automaticamente in 2017. Se inserisco 80 lo converte automaticamente in 1980. Questo è uno del, delle pezze che sono state messe per gestire la transizione da anni rappresentati su due cifre a anni rappresentati su quattro cifre. No? Nell'epoca del problema sull'anno 2000, quando molti programmi la data la memorizzavano solo su due cifre, 17, cosa rappresenta 17? E lì c'era il problema che eh, a seconda di come scrivevi il programma se eh, abbreviavi l'anno come 17 poteva rappresentare il 1917 o il 2017. Allora MySQL ha detto vabbè, mettiamo un punto di taglio, l'anno 1970, quindi le date abbreviate usando solamente due cifre rappresentano, solamente gli, anni, rappresentano gli anni tra il 1970 e il 2069. Quel range lì si può rappresentare con due cifre e internamente viene convertito. Se invece vuoi una qualunque data, la scrivi su quattro cifre, come Dio comanda, come sempre bisognerebbe fare, no? Date due cifre. Per fortuna dopo il 2000, non praticamente non si scrivono più. No? È molto raro che uno non scriva la data per estero al giorno d'oggi, almeno se, se ha vissuto quel periodo. Ehm. Però MySQL dentro ha ancora questa regola, che ovviamente comincia a invecchiare questa regola qua, no? Perché diciamo così che comincia ad essere quasi più vicino al 2070 che al 1970 quindi uno si chiede che senso abbia aver cablato quella però è servito, diciamo così, in un determinato momento storico. Eh, il mio consiglio sarebbe di non usare questa, questo tipo di dato se non siamo proprio obbligati a farlo eh, la, la domanda che potrebbe sorgere è: dire, ma scusa, ma se io voglio rappresentare l'anno 50 d.C. non posso perché ricordiamoci che gli anni vanno dall'anno 1000 in avanti, hm? quindi non è proprio lo standard no? che mi dice che non mi mette questi limiti sulle date. Ok, questo è ciò che fa MySQL. Ma noi MySQL non lo tocchiamo mai, perché nel nostro programma le date o i valori che ci sono nel database li vediamo solo sempre attraverso ciò che fa il driver JDBC. Allora, se è una stringa, punto getString, se è una colonna di tipo intero, punto getInt o getDouble se è reale. E se è data, su una colonna di tipo data, cosa vedo quando inserisco e quando leggo? Allora, ehm, la documentazione del connector J, perché poi è lui che fa il lavoro, MySQL connector è lui che fa il lavoro di tradurre ciò che arriva dal database in un oggetto leggibile a Java. Questo connettore eh, mi restituisce dei tipi di dato nel standard di, di java.sql del package JDBC, java.sql, date, o java.sql time, oppure java.sql timestamp. Quindi la libreria JDBC, dentro java.sql, definisce tre tipi di dato. Non avevamo abbastanza di date e calendar, ce ne sono altri tre, che si chiamano date, di nuovo, ma è un date diverso, non è Java util date, ma java.sql date, poi c'è un time e poi c'è un timestamp, in java.sql tutti e tre sono sottoclassi di java Util date quindi hanno preso la cosa più brutta che avevano e hanno detto usiamo questa e hanno fatto le sottoclassi date, time, timestamp. cos'è javasql date? beh è un oggetto che dovrebbe rappresentare una data un campo sql date campo sql date ha anno, mese, giorno javasql date cosa fa? dentro implementa un date, un Java util date, mettendo a zero ore minuti secondi, forzando a zero ore e minuti secondi, perché visto un date ricordiamoci che è un istante di tempo. Quindi forza a zero normalizza in qualche modo ore, minuti, secondi di questo date. Quando lo legge dal database lo mette a zero. Il contrario fa JavaSQL time che crea un oggetto date, il time è solamente come l'ora, no? 10 e 11 lui ti crea un oggetto date sottostante da cui è derivato SQL.time che è il, le, le, rappresenta le 11.02 del 1 gennaio 1970 quindi trasla quell'orario visto che la data la deve mettere per forza la mette sul 1 gennaio 1970 cioè il giorno dell'inizio del, del, del tempo Unix mm? ovviamente sono sottoclassi di date e quindi le, hanno tutti i metodi che ha date Dobbiamo però fare attenzione che sappiamo che hanno solamente questo, questo, questi campi messi a zero in modo artificioso. Oppure nel caso del timestamp, qual era la differenza tra il timestamp time standard e il timestamp di MySQL? Che il timestamp standard ragionava in secondi, quello di MySQL in millisecondi. E quindi è l'oggetto timestamp che in realtà all'interno ha un date, ma anche un valore a parte espresso in nanosecondi. E quindi ho due metodi GET, un GET DATE e un GET NANO. Se mi serve, per, non li posso avere come oggetto unico perché DATE non supporta eh, quella risoluzione, il eh, DATE di Java.UTIL. Java e quindi ho bisogno di, se, di tenere separati i due oggetti, quindi un po' un tentativo di adattare l'oggetto DATE che sappiamo non brilla per intelligenza alla eh, semantica di SQL. Del tipi di dati che ti trovi in SQL quindi cosa puoi fare se io ho una colonna di tipo date farò in java farò get date e mi restituisce un java SQL date da java SQL date se voglio posso passare a java util date da java util date posso trovare, passare a instant da cui posso passare a local date volendo se ho una colonna di tipo dateTime, lui tendenzialmente mi restituisce un timestamp, sia nel caso di time, dei time che, di, che, di, che in caso di colonne di tipo timestamp. Se ho una colonna di tipo time, mi restituisce java.sql.time. Queste sono le conversioni predefinite all'interno del connector di MySQL. Noi questi oggetti non li possiamo scegliere, sono così, JDBC me li dà così. Noi l'unica cosa che possiamo fare è farli sparire il prima possibile. Quindi convertirli in oggetti java time il prima possibile, nell'oggetto java time giusto. Allora, io ho provato a fare una tabellina di conversione, noi abbiamo eh, questi tipi LocalDate e instant che sono i tipi java 8 di java.time, che sono i tipi di dato con cui vorremmo lavorare. A destra invece abbiamo date, intesa come Java Util Date o come Java SQL Date, e timestamp, che sono questi. Non mi stava nella figura anche la parte di local time e time, ma il ragionamento è lo stesso. Allora, come facciamo? Quali sono le conversioni che vogliamo fare? Queste, queste frecce qua riassumono le conversioni che vorremmo fare. Cioè, il data, quando leggiamo i dati del database andiamo da, da destra verso sinistra, nella slide. Quindi, abbiamo in mano, faccio un get degli oggetti date o timestamp e li voglio trasformare in local date o instant. Se invece scrivo nel in database, molto probabilmente farò l'operazione inversa. Ho oggetti local date o instant perché lavoro comodo con quelli, ma prima di inserirli in nel database dovrò convertirli in date o timestamp per poter fare il set nello statement SQL. Set date eh, ha bisogno di un oggetto di tipo date, non un oggetto di tipo local date. Ok? Allora, per far questo usiamo, ripassiamo quali sono i metodi che abbiamo a disposizione. Allora, eh, poiché java.sql date e timestamp ereditano da date, e date è stata modificata in java, in java util date, è stata modificata da java 8 aggiungendo dei metodi, questi metodi ci ritroviamo anche in java.sql. Per cui java.sql date ha un metodo ha due metodi, toLocalDate e valueOf, toLocalDate cosa fa? Prende un date e lo converte in localDate, quindi da date a localDate, questa freccia qua sotto, viceversa se ho un localDate e lo voglio tradurre in date, ho un metodo statico, quindi sarà java.sql.date.valueOf, tra parentesi gli metto il local date e mi restituisce il date che mi serve <coughs> quindi queste due frecce da local date a date e da local date me la cavo con questi due metodi di date da notare quello che hanno fatto i progettisti del, di, di Java 8 eh? hanno, hanno detto che per convertire da Java 8 a oggetti vecchi non c'è nessun metodo in Java 8 che ti restituisca un oggetto date perché puzza No? Allora, la libreria Java Time non ha nessuna dipendenza sulla libreria vecchia. Hanno aggiunto dei metodi nella libreria vecchia per convertirsi su quella nuova e non c'è nessun metodo nella libreria nuova che usi ancora neanche lontanamente gli oggetti vecchi. No? Quindi non devo andare a cercare nella libreria Java Time. Per quanto riguarda invece timestamps, lavoro su so anche delle del ore, minuti secondi e non solamente date, ho una cosa analoga. Un pochino più ricca nel senso che l'oggetto timestamp può essere convertito avanti e indietro o su local date o su instant, a seconda di come me lo voglio gestire all'interno del programma. Quindi nel caso de, del timestamp ho un metodo statico di, di JavaSQL timestamp from instant che mi crea un nuovo oggetto da instant, quindi questa freccia qua, da instant a timestamp. La seconda è il to instant, da timestamp a instant. E poi la stessa cosa to local date time, quindi da timestamp a local date, in questo caso local date time, non local date ovviamente perché un timestamp ha anche una componente oraria, e poi la stessa cosa local date timestamp. Quindi an, questo schemino ci riassume tutte le conversioni possibili che possiamo fare. Quindi questo schemino con quello che abbiamo visto prima sulle conversioni da Java 7 a Java 8, ci permettono di collegare i vari tipi di rappresentazione delle date Java 7 fino a 7, quindi date e calendar Java 8, local date e amici SQL, che sono queste tre classi Java.SQL, timedate e timestamp. Allora, vediamo in pratica no? un po' praticamente come lavoreremo. Allora, per farlo, io prendo. Un esempio di un dataset con cui lavoreremo, che è qua, ovviamente, che è quello che ehm, nella sezione datasets è chiamato by sharing. Adesso vi faccio vedere come è fatto, però se volete lo potete scaricare da qua. Adesso ho visto che hanno rilasciato delle versioni nuove, quindi tra un po' aggiornerò questo database, ma per ora lavoriamo con questo, su cui faremo anche degli esercizi. E, eh, sono dei dati che sono stati rilasciati BABS, BA per Bay Area, che è la Bay Area di San Francisco, no? quindi San Francisco in California, l'area della Bay Area di San Francisco che comprende varie, stati, varie, varie città, no? eh, San Francisco, Palo Alto, eccetera, eccetera, e Uh, bs sta per bike sharing, quindi c'è un'azienda un che, poi se andate sul sito web la vedete, eh, è, gestisce il bike sharing non all'interno della singola città, ma all'interno di tutta l'area della Baia. No? E questi signori avevano ovviamente dei dati sul, sulle loro biciclette e li hanno messi a disposizione per fare, sia per, per distribuire come open data in forma anonimo, eh, e poi ci hanno anche fatto delle challenge sopra, di, con, delle competizioni, perché vi diamo i dati, fateci vedere cosa, cosa sapete fare hanno premiato chi ha fatto l'interfaccia più carina, cose di questo genere. Vabbè, ma a parte quello, eh, il database, almeno la parte che ci interessa, è molto, è molto semplice. Sono du queste due tabelle. La prima tabella si chiama Station, che contiene l'elenco delle eh, stazioni di bike sharing. Quindi ciascuna cioè, stazione ha un ID, ha un nome, una coordinate geografiche doc count quante biciclette ci stanno in quella stazione, in quale eh, a quale cittadina appartiene e la data di installazione. Allora, oggi ci focalizziamo sulle date. La data di installazione qui è rappresentata come date. Vedete che se qua vado in, in ID mi fa vedere quali sono i tipi di dato supportati da MySQL, che sono quelli che abbiamo visto prima. In questo caso è un date. Poi ho un'altra che è quella più interessante, trip, che rappresenta tutti i singoli viaggi che sono stati fatti con le biciclette condivise, prese a prestito. Allora, cos'è una trip? Vabbè, ogni trip, ogni viaggio, vabbè, ha un suo ID, che non ci interessa più di tanto, ha una durata, che non mi ricordo se è spessa in minuti o in secondi, ha ah, una partenza e un arrivo. Allora la partenza è data dalla data stazione terminale. Il terminal, se non sbaglio, è la stessa cosa della station id, solo che l'hanno chiamato terminal. Quindi dice che questa bicicletta è stata presa alle 9.08 del 29.08 2013, in questa stazione che ha questo id 64, ed è stata riconsegnata alle 9.11 del 29 agosto nella stessa stazione, la presa 64 la riconsegno alla 64 e questo era il numero della bici. Poi c'è ancora un'altra colonna che interessa abbastanza poco, se eh, chi ha preso questa bici era un abbonato oppure uno che pagava solo sul, sul momento quindi subscriber del servizio, quindi aveva la tessera oppure pagava la singola corsa, si vede che lì c'è una modalità per prenderla in prestito solamente una volta senza fare abbonamento. E questo, il code, è l'area diciamo, di residenza del, di chi ha preso la bicicletta. No? Però ci interessa, queste, questi ultimi due dati sono più sull'analisi dell'utenza e ci interessano abbastanza poco dal punto di vista dei movimenti. Allora, a livello di dato, Cosa abbiamo? Abbiamo che la start date e la end date sono rappresentati nel SQL come del daytime, perché giustamente hanno una componente data e una componente ora. A occhio direi che la precisione è del minuto, perché i secondi li vedo sempre a zero, però questo non si può dire da nessuna parte, nel senso che non ho un tipo di dato che mi permette di rappresentare ore e minuti e non i secondi. E quindi mi tengo i secondi e li lascio a zero. Quindi in tutta la complessità che abbiamo c'è anche questo aspetto che non viene gestito. E poi ho il campo durata che qua è stato rappresentato semplicemente come un intero, che dovrebbe, dovrebbe essere la differenza tra le due date. Dovrebbe, dovrebbe corrispondere, no? Abbastanza. Prendiamo il primo, abbiamo detto che l'hanno preso 908 e riconsegnato le consegnato alle 9:11. sono 3 minuti. La durata sono 174 secondi, quindi è espresso in secondi sta roba. In realtà abbiamo la durata che ha la precisione del secondo, mentre l'orario di presa e di riconsegna ha la precisione del minuto. Quindi ci sarà sempre nella durata uno scarto di 60 massimo che che quindi la differenza, se io calcolo la durata del viaggio facendo la differenza tra le date, ottengo un valore che è diverso rispetto al numero di durata, perché questo è più preciso. Non chiedetemi perché non abbiano messo i secondi qua, visto che li avevano, no? però, ehm, e così via. Allora, immaginiamo di voler rappresentare sta roba qua in un programma che usi questi dati, ok? Allora, i due, due punti in cui dobbiamo mettere le mani sono sicuramente dentro il model, cioè dobbiamo crearci una classe che rappresenti queste trip, e dentro il DAO che poi legga questi dati. Ok? Allora proviamo a crearli, almeno imbastire, no? Queste cose. Allora io qui mi ho creato un primo progetto vuoto, Bubs, metterci dentro le solite cose, il solito scheletro di progetto e proviamo a creare una classe dentro il package model che rappresenta i trip e un'altra che rappresenterà come si chiamano le station allora applichiamo l'ORM Object national mapping, ehm, tenendo conto anche di quello che sappiamo sulle date. Che campi ci sono? 3PD, duration, start date, eccetera, eccetera. Allora, 3PD è un intero. Ops, non sono dentro station, non sono andato dentro trip. Private int id. Poi, secondo campo, duration. È intero in secondi. Poi abbiamo start date, che è un date time. Allora, date time si, mappa, si mapperebbe in Java, cioè secondo la drive Gdbc, direttamente su java.sql.timestamp, ma noi non vogliamo. Noi preferiamo lavorare con un local date time, oppure un instant, eh? però visto che ci sono giorni, mesi, anno, eh, mi, mi, mi pare no, più comodo lavorare con local date time, chiaramente importato da java.time, che si chiamerà start date. Poi abbiamo la stazione di partenza. La stazione di partenza qui è rappresentata da due campi, una stringa e un intero. Allora, anche qua come lo modelliamo all'interno del bin? Allora, può esserci una modellazione di più di basso livello in cui ci metto la stringa e l'intero, oppure semplicemente riconosco che questa stringa e questo intero non sono altro che un modo per fare riferimento alla station. Quindi qua ci potrò mettere, forse meglio, un riferimento direttamente all'oggetto station. E quindi ora ov ovviamente dovrò caricarmi prima le stazioni, prima di caricare le trip, ma quando poi leggo le trip, la station non vado a rappresentare ogni volta il nome come stringa, lunga, poi devo confrontare le stringhe, ma ho un riferimento, avrò la mia identity map delle stazioni e vado a pescare la stazione che mi serve, partendo dall'ID. Quindi questi due campi in realtà sono ridondanti, se poi uno va a vedere come ha modellato il database vede che star station non è altro che una chiave esterna sul nome della stazione e star terminal è una chiave esterna sull'ID della stazione. Quindi quei due campi in realtà vanno avanti in parallelo, sono ridondanti. Qui potremmo semplicemente, per astrarre un pochino questo oggetto, dire che questa è una station Start station. e la stessa cosa per punto d'arrivo cioè quando e dove sono due informazioni essenziali il quando è un local date time il dove è la station e quindi anche per la partenza l'arrivo scusate end date private station end station Altri campi, bike number, mettiamolo se ci dovesse servire, gli altri due evito di metterli perché direi che non mi servono. Bike number. Mm? Questa è la modellazione che facciamo dell'oggetto, cercando di metterci dentro dei campi che siano i più, più semplici possibili da gestire. E idem all'interno di station, che in realtà è molto più semplice, avrò questi, avrò questi campi di cui la data di installazione, anche qua, visto che è date, la rappresenterò come local date. Quindi se faccio il mapping di questa tabella avrò un private int id che l'id della stazione, il nome, Poi avrò latitudine e la longitudine. Meglio ancora, ehm, avevamo usato quella libreria già in un esercizio precedente che conteneva dentro sia latitudine che la longitudine, e ci permetteva di fare i calcoli, se non sbaglio si chiamava lat lng. E quindi la chiamiamo, anziché lat e long, la chiamiamo posizione. Poi abbiamo doc count, cioè quanti posti ci sono in quella stazione. Landmark, che sarebbe la città in cui si trovano. Questo lo metto come stringa per adesso, ma sarebbe tanto carino visto che sono valori ripetuti avere un oggetto landmark a parte, o addirittura una tabella a parte nel database perché non ha senso ripeterlo come stringhe qua, questo database non è particolarmente ben normalizzato. E poi l'installazione, che è una local date, perché non abbiamo una data ma non abbiamo l'ora. e adesso devo importare questa libreria long dall'altro da, da, da, da, da, da progetto ma lo facciamo con calma quindi quando scegliamo noi di usare i oggetti data e ora usiamo questi, questi tipi di dato e quando dovessi eh, da un DAO leggere questi dati cosa posso fare? cioè se io faccio un BABS DAO io volessi avere il metodo che mi restituisce tutte le stazioni, tutti i trip, ad esempio, quindi avrò un public, lista di trip, uh, list trips, list trip, Avrò il mio metodo, adesso qui diciamo, il tempo passa quindi non riusciamo a scriverlo completo, avrò la mia query che sarà un select, diciamo asterisco from trip, ok? E poi dentro la query, quindi abbiamo tutto il nostro prepare statement, eccetera, puntini puntini fai è buono vabbè puntini niente um, abbiamo il nostro while no, result set.next andiamo a estrarre il solito valore successivo e così via, no? come facciamo sempre avremo un list.add di un nuovo oggetto da aggiungere alla lista. Allora questo nuovo oggetto ovviamente prende normalmente i valori, no? quindi come primo nel costruttore non l'abbiamo ancora generato, ma sarà resultset.getint dei d e così via. Quando arrivo alla data, cosa devo fare? Allora io ho un campo che si chiama startdate, quindi farò un getdate di startdate che è il nome della colonna, questo getDate mi restituirà un oggetto di tipo java.sql.date, eh, Java però il costruttore di trip vorrà un localDateTime, cioè, no, questo mi restituisce un eh, java.sql.timestamp, Perché una data è un'ora, quindi non devo fare un get date, bensì un get timestamp. E poi lo voglio convertire in un local date time, perché local date time è il tipo di dato che, voglio, che nel costruttore dovrò inserire. Allora, questo lo farò, andiamo a vedere la tabellina di conversione. Mi dice che da un, un javasql timestamp, se vuoi un local date, Puoi chiamare il metodo to local date time del timestamp stesso. Quindi su questo timestamp che ho ricevuto non lo uso, ma to local date time lo converto direttamente. E quindi questa espressione è già un oggetto di tipo localDateTime. Questo per dire che i tipi di data di data e tempo data e ora vecchi quindi quelli javasql o quelli java.util, li confiniamo dentro il DAO, il DAO non ne può fare a meno perché JDBC ragiona ancora in quel modo, ma tutti i metodi del DAO facciamo in modo che ricevano o restituiscano solamente valori già in Java 8, quindi tutte le conversioni, queste tabelline di conversioni qua, dove le usiamo? Dentro i metodi del DAO, in tutto il resto del programma non ce n'è bisogno e anche l'interfaccia in grafica. Eh, vi accennavo prima che anche l'interfaccia in grafica, se vogliamo ad esempio inserire una data, in JavaFX c'è ad esempio questo elemento date picker, che adesso a parte la dimensione della finestra, in cui posso inserire una data, ma ancora più comodamente posso scegliere da un calendario, e lui già me la personalizza in italiano facendomelo scorrere, eccetera, eccetera, questo oggetto qua ovviamente si comporta come una casella di testo, ha un metodo getValue, ma questo get, metodo getValue mi restituisce un oggetto in Java, già un oggetto di tipo local date, scusate. Quindi, noi se usiamo strumenti di questo genere, non dovremmo neppure dire all'utente inserisci la data in questo formato per favore, e poi fare noi il parse e gestire gli errori di parse. Ma gli diamo un calendario in cui l'utente è obbligato a inserire una data già automaticamente nel formato giusto. E già ci, restitui, ci viene restituita direttamente al controller già sotto forma di local date time. Per fortuna, JavaFX è nato già con Java 8 in mente e quindi supporta bene queste cose infatti vedete che tra parentesi c'è scritto fx8 perché questo oggetto in java 7 non esisteva ancora non poteva esistere perché non esisteva ancora java time ok quindi tra parentesi vuol, vuol dire semplicemente da java 8 in avanti quindi da adesso in avanti anche nelle simulazioni che faremo ci saranno dei dati temporali, ore, minuti, secondi, che non sono solo il numero fittizio di minuti che usavamo nelle simulazioni precedenti, ma adesso abbiamo gli strumenti per poterli gestire in modo semplice senza dover impazzire su stack overflow, su frammenti di codice che non si capiscono. Mm? A domani!